Sono. <susurra> Vecchia scuola. mamma papà c'è nessuno? yuhuu forse ci hanno abbandonato Dovremmo organizzare una festa. Neppure se ne accorgerebbero. Va bene. Ah. Ma solo questo. D'accordo. Ma questo è l'ultimo per oggi. Oh figo, Sam e Sally verranno a trovarci Guarda che facce! Ehi! Hey. andata! La giornata, ora dobbiamo solo trovare il resto dell'equipaggio. C'è nessuno? No, nessuno. Ci vuoi tutto qui? Eppure qui Ok, non mi resta che aspettarli L'area delle ricerche è stata ridotta Lucidato alla perfezione. <ride> che scemenza. Mm. Ho lasciato le chiavi. Ha lasciato le chiavi? Niente da fare. Non c'è niente... da fare. Wow. Oh, lo sapevo. questo cos'è? figo però Ho cercato il tesoro di Evelyn. Ci credo. È papà! Sig Barbis Da umili origini verso grandi imprese. Merda. Ehi, hey, eccoti qua. Ehi, hey. cercavamo. Cosa ci fai tu qui? Ah, uh, vi stavo cercando. La barca è pronta, dai. Bene, vi raggiungo in un secondo. Perché? Ah, uh, devo solo. Uh... Mm. Cosa c'è, Cassie? Ok. Non arrabbiatevi. Vi ho detto di non arrabbiarvi. Le chiavi. Allora. Che cosa hai visto? Niente di che. Beh, solo quella foto di voi due, Sally. Con dei tesori che sembravano spagnoli. E un fucile. Sì. Ah. Prima o poi doveva succedere. Possiamo deve morirglielo. Non è ancora pronta. Pronta per cosa? Per vedere quella cazzo di roba? Ehi, tu, parolacce. Ah, parolacce. Scusate. Ma avete gli scheletri nell'armadio, letteralmente. O oh, cos'è... Una specie di teschio d'argento Sì, credo di non essere ancora pronto io Davvero Nate, fai il discorsetto Sì, fammi il discorsetto Aspetta, di quale discorsetto parliamo? È solo una bambina Alla sua età tu e Sam avevate già iniziato è, con queste è cose È e lo sai sì. Sentite, se voi due eravate in un giro losco, per me non è un problema Ma penso di essere grandi abbastanza da doverlo sapere Abbastanza? Quanti anni hai? Ah, divertente Mamma? Va bene Beh, vediamo un po' Io ho iniziato quando questo tipo mi ha chiamato per uno scopo su una importantissima scoperta storica Dal tono sembrava un vero celtrone Sì, affascinante Cialtrone. No, non l'avevo ancora incontrato. Oh, non lo sapeva. Non lo sapeva. <ride> e il cialtrone mi dice: Se paghi il viaggio, ti consegnerò la bara di Sir Francis Drake. E per la cronaca, le ho dato quanto promesso. <ride> sì, e mi hai anche dato impasto a dei pirati indonesiani. No, oh, Dai, sai che non è stata okay, colpa mia. Ok, time out. State dicendo che vi hanno attaccato dei pirati? Dopo che avevate trovato la bara di Sir Francis Drake È così? Mm, sì, eh, sì, sostanzialmente così. sì Cazzate! Parolacce Balle? Meglio Va bene, dai, continuate Sapete? Il sole è alto La barca è pronta, il vento è favorevole Volete continuare la storia? Io dico di farlo in mare Andiamo un secondo, com'era Sir Francis Drake? Faceva schifo Beh, in realtà non era lì ah. Sì, solo il suo diario e la mappa di Adorno La città Adorno? Ah, quella è una leggenda In realtà era solo una statua maledetta No, dai, davvero Sì, davvero Ma ci torneremo più tardi Vedi, la mappa ci ha condotto nel cuore dei